Ragazzi No, no, no, no, Quello, quello, quello là è Dominic Toretto Dunis, sono il pianeta che ti parla Sopra di me c'è Dominic Toretto Una creatura molto strana Che compare durante la notte Tu devi sconfiggerla per me Quindi, vieni immediatamente sopra di me Porca puzzarda ragazzi oggi la storia si ripete io ho già fatto un video del genere e guardate qua sono sopra un pianeta tipo e là c'è son... tipo una base strana e non voglio sapere che cosa sia questa cosa ma mi sembra molto pericolosa e poi insomma questo pianeta sembra che proprio bisogna viverci sopra quindi la prima cosa che vi da a fare è chiaramente è sopravvivere io vi voglio fare questo esempio, è come se questo pianeta tipo si fosse staccato dal terreno tipo no? E adesso stia qua dentro su questo mondo e tipo dobbiamo affrontare le difficoltà che ci dà. E guardate che è difficile, non so davvero cosa ci potrebbe aspettare, però intanto prendo il legno. Ok, perfetto ho preso un po' di legno, adesso mi faccio la crafting table che ci sono un sacco di cose da fare quindi la crafting table così, mi faccio tanti sticchetti che però si fanno così dopodiché mi faccio un piccone perché qua sotto c'è una cosa magica, adesso vedrete magica insomma, quel che è, cioè insomma qua sotto eccoli qua i diamantoni <ride> datemi tutti i miei diamantoni che adesso ve li leggo tutti, mi dissocio totalmente, vi chiedo totalmente scusa, posso capire che possa sembrare una cosa brutta questa mm, posso totalmente comprendere il vostro punto di vista e chiedo totalmente scusa, ma infatti adesso guardate che prendo un sacco di pietra, prendo un sacco di cose e si va alla fortezza del mare che tipo non so perché la fortezza del mare ma tipo secondo me il mare sarà fortissimo quest'oggi perché ci scaglierà il, lo tsunami addosso purtroppo secondo me succederà questo però adesso posso prendere anche il ferro e posso prendere un bel po di cosette tanti minerali tante cose ma chissà che cosa ci aspetterà davvero perché questo pianeta è davvero strano io, tipo, ci avevo vissuto in passato, era tipo il pianeta SCP, invece adesso vedremo che cos'è, perché non ci ha fornito dettagli questo pianeta, ma sono sicuro che sarà qualcosa di leggermente diverso dagli SCP, però comunque voglio farmi prima di tutto un'armatura in diamante, un'armatura anche degli attrezzi, e quindi... Direi che adesso prendo un po' di pietra, un po' di cose e arrivo. Dobbiamo sbrigarci perché chissà che cosa ci sarà la notte qua, purtroppo. Perché dovete sapere assolutamente che la notte qua arriveranno cose molto mo oscure. Molto oscure, davvero. Cioè, purtroppo funziona così sui pianeti di questo genere, un po' cattivi. Quindi adesso io mi posso craftare e mi posso cuocere il ferro che poi dopo... Potrò farmi tipo il piccone in ferro e posso prendere tutto questo diamante Dopo che prendo questo diamante posso direttamente farmi l'armatura in diamante ovviamente E anche l'armatura e sicuramente cercare di sopravvivere alla notte perché qua la notte sarà impossibile sopravvivere ragazzi Cioè io ve lo dico, ci sono cose veramente particolari la notte su questi tipi di pianeti qua E non so se voi li avete mai incontrati nel vostro mondo, di certo io sì, come vedete <ride> E... Però devo dire mi piacciono molto questi pianeti È una modalità molto bella questa Qua all'orizzonte non si vede molto però devo dire Questa cosa mi fa pensare Perché sono... sembra che tipo, ci siano un sacco di isole Come se fosse appunto un arcipelago Non so se ho detto una cosa giusta o meno Nel caso vi chiedo scusa se non ho detto una cosa giusta Vabbè capita insomma Non è che sono un genio no dopo tutto Però posso dire di, di essere bravo a fare pianeti questo sì, sono molto bravo perché li completo subito, i miei pianeti sono proprio belli quanto il sole che viaggia di giorno. Infatti adesso ho 8 diamanti e sta procedendo devo dire, 10 diamanti, ci servono per l'armatura 24 diamanti, dopodiché possiamo farci, diciamo, il piccone e le altre cose. Ma qui con me, come al solito... <ride> Rivocando il passato c'è Strizza la pizza qua Veramente E strizza la pizza è un po' Strizza la pizza per favore Mannaggia adesso ti tiro un pugno in faccia Perfetto Io ho tirato un pugno in faccia perché Mi aveva mandato a quel paese tipo Beh, allora, senza la Pizza dovete sapere che è un compagno di vita mio, purtroppo. E a volte nasce, esce, insomma, da, dal suo cunicolo buio, perché se lui in un cunicolo buio, purtroppo. E tipo mi, mi insulta a volte, però siamo amici. Molto amici, tipo, ma tipo amicissimi, no? E quindi, insomma, io mi, mi preoccupo un po' a volte, perché senza la Pizza è un po' <ride> maniaco. <ride> e chi vuol capire capisca, insomma, no? Cioè, nel senso, senza... Senza indugiare troppo, ecco. Qua adesso posso craftarmi, però direi immediatamente. Tutte queste cose qua. Ok, perfettamente. Dopodiché mi crafto questo. Molto bene. Adesso l'armaturona in diamante ce l'ho, ragazzi. Ho tutta l'armaturona. Adesso mi posso anche craftare un piccone in diamante. E poi dopo. Ma che caspita è? Perché diamond skin, raga? Scusate, ma devo vedere. Caspita aspetta è? Non ne ho idea. Uh, scrivetemi nei commenti se avete capito voi di cosa si tratta. Io non ho capito. E ovviamente scrivetemi anche nei commenti se volete vedere altri di questi video. E soprattutto scrivetemi nei commenti se a voi piacciono i diamanti su Minecraft oppure no. Questa è la domanda del giorno. A voi piacciono i diamanti su Minecraft? Sì o no? Nei commenti. A me ovviamente sì, perché a chi che non piacciono i diamanti. Certo, adesso con la nederite... Insomma, i diamanti sono meno importanti della nederite Però, uh, insomma, i diamanti sono comunque fra i miei preferiti, devo dire Bene, e adesso direi che è giunto il momento di sopravvivere alla notte Ragazzi, no, no, no, no, quello, quello, quello là è Dominic Toretto que Questo qua ci fa fuori, ragazzi, questo qua è fortissimo Allora, dobbiamo... Dobbiamo chiuderlo Allora dobbiamo entrare in questo buco E tipo cercare di chiuderlo nella maniera migliore possibile Però praticamente dobbiamo attirarlo lontano Poi dopo dobbiamo entrare immediatamente nel buco E subito cercare di E eh, eluderlo Cosa caspita sto dicendo pure io che non sto capendo nemmeno Chiudi aiuto, aiuto Chiudi chiudi per carità Jesus Christ Allora oh mio dio Stiamo calmi prima di tutto Cerchiamo di, di, di, di calmarci, di riprendere fiato, perché qua stavo morendo letteralmente di infarto. Allora, questo pianeta è... aveva Dominic Toretto per davvero qua sopra. Io non me l'aspettavo minimamente. Sto qua è pazzo. Mio mo cosa faccio? Devo affrontare seriamente Dominic Toretto? Come faccio ad affrontarlo? È pazzo questo pianeta. Io. Non ho nemmeno cibo. Ok, mi sa che devo completare questa quest, questa, questo compito il prima possibile. E Dominic è proprio qua sopra Ragazzi è inquietantissima questa cosa Cioè non so come dirvelo Però praticamente Allora faccio così guardate eh. Praticamente eh, Allora Ok l'ho catturato raga L'ho catturato cioè è stupido Lo sapevo io ma sono un genio Cosa succede? è già morto? È già morto? È impossibile secondo me No, no, no, adesso rinascio, ho paura Davvero non è rinato, per favore oh, Raga, no, no, no, no. è qua, è qua di nuovo Lo sapevo io, lo sapevo Sto pianeta qua riserva cose veramente stranissime Sto qua non muore mai, raga, aiuto, aiuto Questo qua è pericolosissimo, è pericolosissimo E fa anche male, fa anche male Nonostante io comunque abbia un'armatura in diamante eh, Quindi è importante Però lo sto respingendo, guardate che sono un degno avversario Non pensate No, no, no, aiuto, raga non muore mai sto qua. Cioè, ma ci rendiamo conto. Cioè, sto qua è fuori di testa. Lo, lo buttiamo giù. Ma se lo buttiamo giù, magari dobbiamo fare questo. Dobbiamo buttarlo giù, tipo. L'ho ucciso. Perché non muore? Non è morto. Non è morto. Non scompare. Ok, perfetto. Questa cosa è un po' pericolosa. Perché se lui non scompare... Secondo me è un problema. Perché non scompare, raga? Cosa... Mi sto spaventando. Ok, sapete cosa? Nel caso... Facciamo così che cos No di nuovo qua sta Però ho capito cosa dobbiamo fare Dobbiamo buttarlo giù tipo Quindi dobbiamo giocarlo in questo modo qua tipo Ok lo facciamo venire fin qua Quindi poi dopo facciamo Bam pam. bem. Guardate che sono un genio E sono un genio Non dovete Ma lo sapevo grazie grazie grazie Mi sa che abbiamo vinto vero? Mi sa che abbiamo assolutamente vinto Basta! Bravo Grazie mille mio Begoliero ma raga questo qua mi ha buttato giù ma come si permette Ma sto pianeta è proprio antipatico Comunque eh, non è normale Cioè dai per favore Io ti ho appena sconfitto Dominic Toretto Comunque vabbè eh, lasciate like e iscrivetevi al canale